Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro Italy vs. Canada che sono un po' quei video che io preferisco, uh, dove faremo le differenze uh, sul mondo del lavoro. Uh, parleremo di quelle cose connesse al lavoro e vi parlerò delle differenze più importanti. Poi magari se mi dimentico qualcosa, vi viene in mente qualcos'altro, fatemelo sapere, magari scrivetemi un commento, perché io solitamente questi video non li preparo mai, non preparo mai i miei video, io parlo vanga e basta. Uh, quindi spesso potrei, potrebbe capitare che mi dimentico qualcosa Bene, iniziamo dalla, cosa, dalla prima cosa principale, ovvero il curriculum Il curriculum qua in Canada è diverso dal curriculum europeo Prima cosa, uh, non c'è la foto Qua loro non vogliono la foto perché eh, credono nel fatto di non dover giudicare una persona dall'aspetto, ma giudicarla dalle proprie esperienze, dal proprio curriculum, ovviamente eh, se è scritto bene le esperienze che hai avuto, le esperienze connesse al lavoro al quale stai applicando, sono tutte queste cose qua. Uh, quindi questa è una cosa molto molto molto positiva perché in Italia mi ricordo che c'erano addirittura annunci che dicevano uh, Cerca sì, beh, vista bella presenza, vogliamo anche la foto intera ero tipo perché hai bisogno della mia foto intera per vedere se sono magra cioè che schifo onestamente questa cosa la trovo molto molto disgustosa addirittura almeno lavoro da cameriera spesso ti chiedevano tipo una laurea mi ricordo che stavo cercando mi ricordo quando studiavo e stavo cercando lavoro come cameriera c'era scritto che volevano la laurea per fare la cameriera tu mi stai prendendo per il culo ehm, quindi diciamo che già questa è una cosa sappiamo che in Italia purtroppo questa cosa di curriculum dei lavori non funziona più di tanto, però quel, quel, quello è stato veramente toccare il fondo pazzesco. Uh, Un'altra cosa del curriculum è che tu non devi mettere uh, la tua data di nascita, uh, quindi non devi mettere la tua età e non devi mettere dove sei nata o roba del genere. A loro non interessa, assolutamente non interessa di che razza sei, da dove sei e se sei straniera, non, sei, non interessa niente. Loro vogliono semplicemente il tuo nome, il tuo cognome, Uh, che vabbè si capisce un po' se sei canadese, se non sei canadese uh, la tua email, uh, il numero di telefono, poi tutte le altre cose tipo inizi a scrivere le esperienze inizi a scrivere le lingue che parli, inizi a scrivere la tua istruzione, tutte queste cose qua insomma le cose principali vanno messe là, non servono altre informazioni uh, e questa è una cosa molto molto bella la cosa che riguarda gli annunci di lavoro come stavo parlando un pochino prima è che loro negli annunci di lavoro per legge eh, non possono mettere che cercano una cameriera o un cameriere devono mettere entrambi i sessi per ogni lavoro che eh, mettono che sia cameriere, che sia cassiera che sia donna delle pulizie che sia eh, astronauta che sia pilota di, di aerei eh, loro mettono sempre il maschile e il femminile uh, spesso eh, negli annunci potrebbero mettere solo al maschile perché magari l'annuncio è troppo grande e specificano subito dicendo abbiamo messo il maschile solo per facilitare la scrittura, la stesura dell'annuncio per mettere Perché è vero che in francese, come in italiano, maschile e femminile cambia tanto Quindi quando scrivi un annuncio troppo grande devi cambiare sempre femminile, maschile, femminile, maschile Diventa un po' troppo grande come cosa Quindi socialmente specificano sempre l'abbiamo messo il maschile solo per questo ma stiamo cercando cioè non importa qual, di quale sesso tu sia puoi venire e mandarci il curriculum una cosa è il salario sì. minimo uh, mentre in Italia io ho lavorato anche tipo pagata in nero uh, 5 euro all'ora questo genere di cose che non farei mai ma perché ero stupida e non, non sapevo i miei diritti uh, e avevo bisogno anche di soldi qua questa cosa non esiste, prima di tutto non esiste essere pagata in nero, la legge è molto severa su queste cose quindi qua la legge sul lavoro si rispetta tantissimo ehm um, quindi non, non potrei mai fare un lavoro dove sei pagato in nero perché vogliono che tutti paghino le tasse ed è giusto così e poi ovviamente c'è un salario minimo per ogni lavoro. Uh, che c'è in circolazione c'è un salario minimo uh, loro non possono andare al di sotto di quel salario mio l'unica cosa, l'uniche persone che sono pagate al di sotto del salario minimo sono i camerieri uh, perché uh, qua uh, c'è la, la tradizione delle mance quindi uh, tutti i clienti solitamente ti lasciano il 15% di mancia quindi praticamente quando tu fai la cameriera uh, vivi di mance e io lo so bene Uh, quindi principalmente tu vivi di mance quindi non te ne frega quasi quanto sei pagato allora perché quelle ore che tu fai come cameriera non te ne importa niente, te ne importa solo le mance uh, quindi principalmente i camerieri sono pagati tipo per esempio adesso se vai a fare la cassiera per, dire, per darvi un esempio perché avendo lavorato il salario minimo è 11,50 dollari, mentre se vai a fare la cameriera il salario minimo sarà tipo 9,50 o 9,25 dollari, non mi ricordo, quindi diciamo che non è tanto, però allo stesso tempo come vi ho detto hai le mance quindi quando tu vai a lavorare in un negozio, roba del genere loro ti dicono ti paghiamo 10 dollari all'ora questo dovrebbe essere un po' illegale perché il salario minimo è stabilito per legge che ogni anno solitamente aumenta, non proprio ogni anno però negli ultimi due anni che ero qua in Canada è aumentato abbastanza il salario minimo uh, ovviamente in tutti, come tutti i lavori se hai l'esperienza ti potrebbero pagare anche di più uh, per esempio avevo delle colleghe quando lavoravo nel, nel negozio in cui ho lavorato per quasi due anni, avevo delle colleghe che avevano dell'esperienza e quindi quando sono venuta a lavorare eh, non erano pagate al salario minimo ma erano pagate un pochino di più perché avevano l'esperienza eh, e questa cosa la, fa, la fanno abbastanza spesso, poi ovviamente dipende sempre dai lavori, ci sono lavori in cui si è pagato molto di più, ci sono lavori in cui si è pagato molto di meno, questo ovviamente dipende un po' da tutto Uh, un'altra cosa qua è che appunto tanta gente si ferma alla, alla triennale quindi soltanto dopo il triennale loro lavorano uh, mentre se hai una magistrale uh, e un dottorato addirittura uh, devono pagarti di più uh, nonostante tu non abbia esperienza magari se non hai esperienza in quel campo devono pagarti di più perché tu hai un livello più alto di studi uh, non so se in italia questa cosa funzioni non mi risulta uh, però fatemi sapere se mi sbaglio perché essendo, essendo che io in italia non ho lavorato nel mio campo uh, non saprei un'altra cosa che mi è capitata in Italia um è stato che la gente non ha voluto assumermi perché ero studente perché loro volevano qualcuno da sfruttare insomma uh, quindi principalmente uh, dicevano ma sei studente no non ti vogliamo scusa abbiamo bisogno di quindi, qualche schiavo che lavori 50 ore alla settimana quindi questa cosa addirittura una volta non mi hanno assunta per questa cosa ed è una cosa da denuncia uh, qua in canada se qualcuno usasse dirti non ti assumo perché sei studente a meno che tu non l'abbia specificato nel tuo annuncio, se l'hai specificato nell'annuncio che non sai Studenti, uno studente ti invia il curriculum e tu chiami quel studente al, al, per, per, per il colloquio e questa è colpa tua insomma però non potrebbero mai dirti una cosa del genere un'altra cosa che mi è capitata è stata la gente che mi ha chiesto hai intenzione di avere figli o hai intenzione di sposarti questo genere di cose ipersessiste. sessiste uh, qua in Canada se osano farti delle domande del genere sono subito da denuncia, puoi denunciarle tranquillamente perché sono domande che non si possono fare anche qui nessuno ti può chiedere se hai intenzione di avere figli ma anche se hai intenzione di avere figli uh, se hai iniziato un lavoro sicuramente se hai iniziato un lavoro proprio per tua coscienza nel senso se io iniziassi un lavoro sicuramente per mia coscienza personale vorrei lavorare almeno un anno prima di insomma, uh, però uh, se cap proprio capita che rimani incinta, cioè loro non possono licenziarti perché sei incinta, questa non è una scusa da licenziamento, quindi solitamente quando sei incinta lavori comunque fino al settimo o sesto mese, dipende un po' da che lavoro stai facendo e la maternità comunque te la devono dare per legge. Uh, qua solitamente le, le mamme sono abbastanza protette dalla, sul mercato del lavoro perché comunque c'è le mamme, le donne insomma. Um, perché comunque se ti capita di essere di maniera incinta durante un lavoro dopo loro ti devono andare a maternità e dopo la maternità tu puoi tranquillamente tornare al tuo lavoro senza problemi, loro non è che possono licenziarti perché eh, sei rimasta a casa un anno a fare la mamma questo è proprio una cosa da persone di merda eh, quindi è una cosa molto positiva, diciamo che qua ehm, in Canada credono tantissimo nella parità dei sessi eh, quindi solitamente eh, anche i anche i salari non so, non so se sia in ogni campo In ogni cosa però so che solitamente Cercano sempre di non distinguere L'uomo dalla donna sul mercato del lavoro E questa è una cosa meravigliosa Che so che in Italia non esiste So per certo che non esiste una cosa bellissima che esiste qua è il pagamento, il pagamento avviene ogni due settimane, eh, non è ogni mese, questa cosa è una cosa bellissima, io adoro questa cosa perché ogni due settimane tu hai il salario per le due settimane che hai lavorato, eh, quindi diciamo che se hai le tue spese da fare, se hai altre cose da comprare non devi aspettare un mese prima di avere soldi nel tuo conto bancario che magari nei primi due giorni li devi spendere perché magari devi pagare fitto, devi pagare macchina, devi pagare quest'altro... Uh, quindi qua ogni due settimane riesci molto meglio a, organizzare con le tue a organizzarti con le tue spese, uh, ovviamente questa cosa la fanno anche per far girare un po' l'economia perché ogni due settimane la gente che è, ha lo stipendio Tende a spendere di più Quindi diciamo che ogni due settimane c'è più C'è più gente che va a spendere, a fare shopping A mangiare fuori e robe del genere Solitamente il giorno dei paghi è quasi sempre il giovedì L'unica cosa che è cambiata per me In questo, in questo lavoro adesso È che la mia paga è il venerdì ma non cambia più di tanto Un'altra cosa è che qua ci sono Tante compagnie Grandi compagnie solitamente Per esempio io nel lavoro dove ho lavorato in quel negozio Dopo tre mesi solitamente uh, tu sei um, fai parte del sindacato del lavoro, quindi loro dopo questi tre mesi non possono licenziarti senza delle a meno che tu non abbia fatto le cose peggiori del mondo al lavoro, non possono licenziarti. Uh, questo è per proteggere abbastanza i propri impiegati, uh, però allo stesso tempo non vale per tutti i lavori, non tutti i lavori hanno questa cosa perché... Eh, anche un po' rischiosa, perché se per i primi tre mesi la persona è meravigliosa e tutto, però dopo inizia a essere una persona di merda, non puoi licenziarla eh, diventa un po' dura però ovviamente eh, qua comunque la gente lavora molto diligente, non mi è mai capitato di avere colleghi di merda l'unica cosa che mi è capita di avere è stato, è stato avere un capo di merda, ma non dei colleghi, eh, quindi diciamo che una, da una parte è una cosa positiva, dall'altra parte negativa, magari se ti capita di dover lavorare con delle persone con le quali non ti trovi bene, ma anche in quel caso sicuramente si possono fare delle cose però ovviamente non tutti i lavori sono così cosa sono le vacanze diciamo che in italia l'unica cosa positiva del lavoro sono le vacanze in italia non botto le ferie cioè gente lavora un anno un mese di ferie una cosa assurda qua in canada non è così dopo un anno hai due settimane di ferie dipende dai sempre dai lavori però al massimo che potrai avere forse dopo un anno saranno tre settimane ma come ho detto dipende tanto tanto dal tipo di lavoro per esempio vabbè per esempio gli insegnanti cioè hanno l'estate hanno il natale hanno tutte le vacanze hanno tutte le vacanze che, che hanno gli alunni quindi vabbè in quel caso non vale però per tutti gli altri solitamente sono due settimane, devo dire che due settimane in un anno di lavoro sono veramente veramente poche. Uh, soprattutto se fa il lavoro di merda, del tipo che sei aperto 365 giorni all'anno, uh, mentre magari se fa il lavoro tipo in banca, la gente in banca che lavora dalle 10 alle 4, eh, sabato, domenica, lunedì, martedì sono più robe del genere in quel caso che okay, è bella vita uh, però uh, solitamente se fai il lavoro tipo in un negozio come ho fatto io per quasi due anni che è una merda che sei aperta anche a Natale uh, quella è una cosa un po' di merda di due settimane non, non basta per tutta la merda che devi sopportare io ho detto troppe cose, troppe volte merda scusatemi ehm um, Uh, però sicuramente dipende dal lavoro Magari quando farò il lavoro più bello della mia vita Non mi importerà niente Perché è comunque un lavoro che ti piace uh, Però devo dire che comunque sono poche due settimane Soprattutto per me che vivo in Canada E che magari vorrei tornare in Italia Per vedere i miei eccetera Due settimane praticamente volano uh, Volano subito quindi ragazzi questo è tutto, come ho detto non voglio fare dei video giganti lunghissimi, uh, fatemi sapere se, mi, se ho detto tutto, se vi viene in mente qualcosa chiedetemelo, chiedetemelo senza problemi, uh, se so rispondere vi risponderò, uh, quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!